Andiamo a parlare Elisa Soana dell'Università di Ferrara. Ah. Sì, sì. sì. l'ho lanciato. un attimo di suspense. Okay, buona, buonasera a tutti. La mia presentazione riguarda la sintesi di una serie di sperimentazioni che abbiamo condotto eh, negli ultimi anni riguardo la capacità metabolica dei canali del idrografico secondario e in particolar modo ehm, la loro capacità di fornire un determinato servizio ecosistemico, ovvero il controllo dell'inquinamento da nitrato. Quindi non vi parlerò di un vero progetto di riqualificazione ma i risultati di questa sperimentazione sono sicuramente funzionali anche a a indirizzare interventi di riqualificazione che hanno come obiettivo il miglioramento della, della qualità delle acque. Eh, non sto qua a dilungarmi troppo, sapete bene che l'eutrofizzazione è ancora un problema estremamente diciamo, irrisolto, solamente, non solamente a livello italiano ma a livello europeo, circa la metà dei fiumi, non ha, dei corsi d'acqua non hanno raggiunto lo stato di qualità di buono come è imposto dalla direttiva, ma dal, e soprattutto una delle criticità principali è la contaminazione da nitrato. Dall'altro lato però la letteratura internazionale sta via via sempre più diciamo, insistendo sul fatto che eh, ci sono certi bacini, anche irrigati, bacini di pianura. Che mantengono un'elevata capacità metabolica. Eh, si è infatti visto che la capacità di, dei bacini, dei territori di trattenere azoto risulta, ad esempio, direttamente proporzionale alla loro, mh, alla disponibilità di ambienti acquatici eh, di ridotta dimensione, come canali di bonifica o di irrigazione, o comunque al grado di ricircolo delle masse d'acqua sul, sul territorio. E a livello italiano, un esempio diciamo, paradigmatico è quello del bacino del Burana Po di Volano, quindi eh, la zona di cui vi ha parlato in precedenza. Il mio collega Mattia, quindi eh, coincide con quella che è la provincia di Ferrara, quindi il, la zona terminale del bacino del Po, una zona pianeggiante attraversata da un fitto reticolo di, eh, di canali. E, bilanci estremamente accurati dei carichi in ingresso e in uscita di nutrienti in questo, in questo bacino hanno messo in evidenza come il bacino esporta in Adriatico meno azoto di quello che entra tramite l'acqua di irrigazione, perché magari tanti di voi lo sanno, ma ve lo ricordo, questo, questo bacino non ha sorgenti interne di acqua, l'acqua che entra, entra da altre province o entra perché è derivata dal fiume Po e porta con sé un carico e le ritenzioni maggiori sono soprattutto durante il periodo irriguo, quindi durante la stagione quando anche i rischi di eutrofizzazione in ambiente marino sono più elevati. Quindi, date queste premesse, le sperimentazioni che abbiamo effettuato sono state volte ad indagare quella che è la capacità di rimozione dell'azoto in questi sistemi, che sono estremamente poco studiati. Diciamo che in letteratura solamente negli ultimi anni abbiamo assistito ad un, loro, diciamo, ad un interesse per questi ambienti e la letteratura comunque li sta riconoscendo come dei sistemi in grado di fornire eh, servizi ecosistemici multipli. Le nostre sperimentazioni si sono in particolare eh, focalizzate sul valutare quale fosse appunto la capacità di metabolizzazione dei carichi di, di azoto in relazione a tutta una serie di eh, parametri biotici e abiotici, perché di fatto questi ambienti hanno tutte le caratteristiche eh, per essere Assimilabili a delle zone umide, quindi tutte le caratteristiche di quegli ambienti che tradizionalmente, eh, ai quali è assegnato un ruolo importante in termini proprio di ehm, rimozione dei carichi azotati, come abbiamo visto ad esempio anche dalla presentazione precedente. Abbiamo applicato tutta una serie di metodi che non mi, mi dilungo, ma... Eh, metodiche sperimentali, alcune delle quali anche estremamente innovative, accoppiando eh, misure condotte a livello di, diciamo, di piccola porzione di sedimento in laboratorio per indagare ad esempio i fattori di regolazione molto fini dei processi e anche valutazione a scala ampia di intero canale, quindi stiamo parlando di interi ecosistemi, quindi qualche, tratti di canale di qualche centinaia di metri che consentono proprio di, in, di valutare quella che è la reale efficienza del, del sistema, integrando proprio tenendo in considerazione quelle che sono le componenti multiple dell'ecosistema e le loro, le loro interazioni. In particolar modo quello che abbiamo applicato e adattato ad un modello che era stato diversi anni fa concepito per grandi fiumi americani è un metodo di stima della denetrificazione diretta. La denetrificazione, vi ricordo, è l'unico processo sostenuto dalle comunità microbiche in grado di rimuovere azoto in forma nitrica, quindi nitrato, in modo definitivo da un sistema acquatico, eh, trasformandolo in azoto molecolare non più reattivo che quindi eh, torna torna in atmosfera e questo modello consente, questo approccio diciamo, sperimentale consente proprio di valutare questo processo in modo diretto, valutando il, pro, il prodotto di questo processo, quindi l'N2, c'è cioè sotto una modellizzazione particolarmente complicata che tiene conto che il sistema è aperto, che quindi scambia con, eh, con l'atmosfera. Ma passando ai risultati, eh, in particolar modo abbiamo valutato come tutta una serie di tratti di canali eh, durante il periodo irium, quindi durante la stagione vegetativa di queste diciamo delle comunità vegetali siano particolarmente efficienti nel rimuovere sia azoto nitrico sia azoto ammoniacale, soprattutto in presenza di vegetazione. Stiamo parlando di comunità Fragmis australis o Tifalati quindi macrofite eh, emergenti. Ad esempio, su un tratto di un canale di un chilometro si arriva ad avere eh, circa il 40-50% dell'abbattimento del carico transitante. Eh, in condizioni invece non vegetate, l'abbattimento la, e il carico assumono un comportamento sostanzialmente conservativo. Ma, diciamo, qual è, diciamo, quali sono i processi che sostengono questo abbattimento? Eh, la vegetazione di, sé, di per sé non ha un effetto diretto, nel senso che la presenza delle piante, quella che è la sua capacità di assimilare azoto e di trattenerlo nella biomassa, è irrilevante rispetto alla quantità complessiva che il sistema è in grado di dissipare. Questo perché? Perché l'effetto delle piante è indiretto, nel senso che sostiene le comunità microbiche, ad esempio creando biofilm eh, che appunto sostengono i processi di dissipazione sulle porzioni sommerse delle piante. Piante stesse oppure creando interfaccia ostica nella rizosfera che sostengono appunto processi che al netto rimuovono il dal sistema. Quindi, di conseguenza, quello che emerge è che ciò che mh, determina questo servizio ecosistemico non è tanto il sedimento di per sé ma sono più che altro queste eh, interfacce estremamente sviluppate che la vegetazione sostiene, ma il risultato principale è che il processo che traina la rimozione del nitrato dal sistema è la denetrificazione, quindi eh, diciamo, un processo che è chiave in termini di controllo dell'eutrofizzazione come si vede da quella relazione che è molto buona e eh, ha un coefficiente angolare di 1 e eh, cioè, eh, ha sì, un, diciamo, un R quadro quasi prossimo a 1, ovvero tra, eh, che correla quello che è la dissipazione di azoto in, termino, in termini nitrici, appunto quindi il substrato del processo, con quello che è il prodotto di questo, di questo processo, cioè l'N2 molecolare. E quando si, diciamo, si parla di fitodepurazione, comunque di azione delle macrofite acquatiche, in questo caso per eh, sostenere i processi diciamo, dissipativi, bisogna anche andare a indagare quelle che sono proprio diciamo, le variabili anche abiotiche che si possono diciamo, regolare o comunque da quali è possibile agire per massimizzare questa funzione, ad esempio abbiamo visto che eh, i sistemi rispondono molto bene ad incrementi delle, delle condizioni, delle concentrazioni di nitrato, quindi le comunità eh, microbiche che adattano molto bene la loro, il loro livello di attività quando c'è maggiore disponibilità ad esempio di, di nitrato in acqua, questo avviene a livello di mesocosmo in laboratorio ma avviene anche a livello di intero tratto di canale Beh, altri eh, ad esempio eh, fattori che generano non vengono considerati quando si parametrizzano eh, i, i processi appunto dissipativi, la velocità la velocità dell'acqua è molto importante perché ad esempio abbiamo ehm, effettuato degli esperimenti in cui in laboratorio in mesocosmi abbiamo variato la condizione diciamo, di flusso considerando variazioni molto ridotte di velocità quelle che sono tipiche degli ecosistemi a lento scorrimento della, della zona di pianura e abbiamo visto che passando da una condizione sostanzialmente di stagnazione cioè quindi di sistema fermo abbiamo i tassi che aumentano di quasi un ordine di grandezza proprio perché il fatto che ci sia un Continuo rimescolamento tra gli strati di acqua più vicini ai biofilm attivi, alle, alle superfici attive, fa sì che ci sia un rifornimento continuo del substrato della reazione quindi questa non vada mai in, in limitazione. Da ultimo è eh, le, il ruolo chiave dei biofilm si vede non solamente durante la stagione vegetativa, quindi durante la stagione diciamo, in cui le piante sono attive, ma anche durante l'inverno. Ad esempio abbiamo incubato dei sistemi in pieno inverno, quindi con una temperatura dell'acqua quasi inferiore a 10 gradi, in cui eh, fossero presenti ehm, canne, quindi... Pagmites australis, morta ma colonizzata da biofilm, ebbene un metro quadrato di un canale in, questo, in queste condizioni o comunque di un ambiente acquatico in quelle condizioni rimuove da due o tre volte più azoto di un analogo sistema eh, in cui appunto questo sistema, questo, diciamo, questa componente vegetale microbica non sia, non sia presente. Quindi la capacità depurativa è sostenuta anche durante il periodo appunto al di fuori della stagione vegetativa, quando comunque i carichi transitanti in questi ambienti possono essere eh, rilevanti. Eh, da ultimo, eh, questi, diciamo, sono dei risultati che possono sembrare, diciamo così, di valenza puntiforme, ma ci siamo tra virgolette divertiti a provare a ipotizzare, di ripristinare su, diciamo così, varie eh, chilometraggi differenti eh, la vegetazione in quella che è la zona bassa del, del, bacino, del bacino del Po, simulando ad esempio eh, un ripristino di diversi diciamo, quantitativi diciamo, di vegetazione nei, nei canali oppure anche simulando varie eh, modalità di gestione della, della vegetazione. Eh, ebbene, qual è, qual è il risultato principale? Che... Ad oggi la capacità del, diciamo, del sistema, eh, dove, sistema canali in cui la vegetazione non è presente, di fatto la sua potenzialità di rimuovere azoto è abbastanza bassa o comunque ad esempio è del tutto trascurabile se si considerano quelli che sono ad esempio i carichi transitanti di azoto nel fiume Po in questa zona bassa. Ma se pensare di ripristinare la vegetazione su un chilometraggio ovviamente molto ampio può sembrare anacronistico, possiamo quello che emerge è che comunque anche ad esempio semplicemente pensare di ripristinare eh, la vegetazione su che ne so, meno di un quarto del, di quello che è il, il reticolo, potrebbe comunque incrementare in modo significativo, ad esempio sostenere una capacità di rimozione dell'azoto che potrebbe essere pari a, quella che, a quello che è il carico che generalmente viene prodotto da una popolazione di circa 6 milioni di abitanti, quindi un terzo circa della, eh, della popolazione del, dell'intero bacino del Po. Quindi concludendo, eh, abbiamo... Scusate, per tornare indietro. Ah, ok, niente. Vabbè, comunque... <ride> ah, ehm, no, era semplicemente per dirvi che ovviamente questi, eh, questi risultati hanno, fatto, hanno evidenziato che l'effetto delle piante acquatiche sulla rimozione non è semplicemente a livello di hotspot, di, piccolo, di, piccolo diciamo, di piccola nicchia o comunque di eh, scala spaziale ridotta, ma l'effetto può essere davvero a livello di intero ecosistema e il sistema canali è sicuramente un, sebbene diciamo, caratteristico di eh, Ehm, ambienti particolarmente semplificati dal punto di vista appunto paesaggistico può essere un regolatore metabolico fondamentale e ad esempio anche in un sistema particolarmente impattato come quello del bacino del Po eh, può sicuramente essere una strategia importante da applicare appunto per eh, controllare ad esempio la e in particolar modo la contaminazione da nitrato. Grazie. Grazie. Eh, una domanda per questo intervento. Anche per quello precedente, perché nella concitazione non l'ho chiesto, per cui se avete una curiosità anche sul precedente, potete chiedere? Io una domanda velocissima su, su stato. complimenti perché avete fatto davvero un, un gran lavoro in un ambito in cui non si capiva molto, almeno più poco tempo fa. E la... Due domande, una cosa forse me la sono persa perché era, tutto era molto, era molto veloce, hai detto che all'aumentare della velocità aumenta l'efficienza di rimozione ma immagino che anche all'aumentare del tempo di residenza, quindi a livello gestionale alla fine in un canale che comunque può essere gestito in termini di portate che cos'è che, che comanda e, e l'altra domanda non so se hai una, una, un confronto portata di mano, un chilometro di, di canale in alveo e le fasce tampone ai lati in termini assoluti di rimozione che cos'è che dà un contributo maggiore? Ma partendo dalla seconda, l'effetto de ah, delle fasce tampone qua ovviamente non l'abbiamo valutato perché in provincia di Ferrara le fasce tampone non ci sono e quindi i canali non hanno nessuno Esatto, eh, però diciamo in termini ad esempio di eh, rimozione su ettaro, diciamo di canale vegetato, parliamo ad esempio eh, di mh, quantitativi fino a 400-500 kg di azoto per ettaro all'anno e eh, questi sono ci sono anche riferimenti comunque appunto, che posso mandarteli dei nostri dei nostri lavori riguardo la, la domanda precedente io stavo parlando soprattutto in termini di rimozione definitiva di azoto quindi denitrificato e eh, per quanto riguarda l'altra domanda, beh, sicuramente è difficile, bisogna ovviamente incrementare gli studi per quanto riguarda, cioè per, per come diciamo, si può massimizzare quello che generalmente è la variabile che regola ad esempio la dissipazione nelle zone umide, cioè appunto si dice aumentare il tempo di, di residenza, eh, in realtà qua stiamo parlando comunque di velocità estremamente basse, nel senso che parliamo di una variazione tra un centimetro al secondo e qualche centimetro al secondo, del tipo 3, 5, 6 centimetri al secondo e quindi um, il fatto che ad esempio Velocità superiori potrebbero invece disincentivare il processo. Questo non l'abbiamo valutato perché a livello di mesocosmo è impossibile, è molto difficile da, da riprodurre. In quel caso sicuramente subentrerebbero anche altri processi perché, ad esempio, il fatto che la velocità dell'acqua è molto maggiore ossigena anche di più e quindi eh, in proporzione eh, fa rendere, diciamo, più importanti i processi aerobici che non quelli anaerobici. Eh, diciamo che è ancora. Una variabile da, da valutare perché in letteratura c'è davvero Terminale. pochissimo, però diciamo, potrebbe essere in prospettiva anche un elemento da, da tenere in considerazione. Grazie mille. Domande per